Probabilmente sai molte cose del tuo partner, preferenze alimentari, il suo colore preferito e persino le sue disavventure sentimentali passate, questo vi fa sentire intimi e parte di una coppia. Una cosa invece di cui si stenta a parlare è la reciproca gestione delle finanze o, in termini più spiccioli, il rapporto che ognuno ha con il denaro. Parlare di gestione delle spese, di mutui e di stipendi può sembrare noioso e inopportuno. In realtà, un recente studio ha dimostrato che per molte coppie il denaro, è una delle principali cause di conflitto. Addirittura le donne dichiarano che la mancanza di onestà sulla gestione del denaro sarebbe la causa principale di rottura delle relazioni. Capire come il proprio partner si rapporta con i soldi e stabilire insieme sane abitudini finanziarie pone le basi per una relazione solida e duratura. Ecco perché ho pensato di fare questo video sulla finanza di coppia. Nella prima parte troverai gli argomenti fondamentali di cui parlare con il tuo partner. Nella seconda ti fornirò alcuni consigli pratici per creare una solida intesa finanziaria. L'importanza di capire se si è finanziariamente compatibili è indispensabile per porre delle solide basi per una vita felice e duratura. Ma prima di iniziare iscriviti al canale e attiva gli avvisi così sarai tra i primi ad essere avvisato ogni qualvolta volta che caricherò un nuovo video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 finanziaria inizia prima di tutto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 El